Beh, io inizierei da qui, che sono molto felice, sono liberato, mi sento liberato da questa discussione sulle regole e sono felice di poter iniziare un congresso che avremmo potuto fare prima, avremmo potuto immaginare in un dibattito che ci avrebbe accompagnato quest'estate sulle posizioni che avete sentito e su quelle che andrò a esporre, in un atteggiamento di rispetto verso le ragioni che all'interno del PD ci sono. Spesso ho scherzato in queste settimane sul fatto che la mia posizione può trovare sponda in quella di Beppe Fioroni sugli F-35. Perché noi siamo un grande partito e questa tensione deve essere positiva, bisogna discutere della sostanza. Poi ci vuole anche la comunicazione. Mettete Fioroni nei vostri cannoni è uno slogan che è piaciuto e che può convincere anche per la campagna elettorale. Lo dico a Beppe per sorridere. E vorrei che uscissimo dall'epoca dall del pessimismo, dal, del disincanto. Lo vedo troppo nei nostri elettori, e nei nostri militanti. Vedo uno spaesamento rispetto al quale ci dobbiamo impegnare tutti perché emergano con chiarezza posizioni e prospettive che sono diverse e che possono parlare al Paese con parole nuove e più chiare. Anche questa espressione, staccare la spina, è un linguaggio di morte, è un linguaggio terminale che non mi piace. Però sono a richiamarvi su alcune questioni che mi premono, che mi premono non da oggi, la prima delle quali che io capisco tutto, davvero, con sincerità, ma non penso che possiamo fare un congresso senza parlare del Governo del Paese. Mi sembra una follia, mi sembra non fo una follia non riconoscere il fatto che il nostro partito si è impegnato a stare al Governo almeno fino al 2015 e secondo me è un errore politico, non per quel lavoro che sta facendo Enrico Letta, ma per uscire da un'ipocrisia che ho sentito anche nelle parole, non me ne vorrà, del segretario Epifani. Non si può parlare male di Berlusconi per un quarto d'ora e poi ribadire un sostegno a un'operazione i cui contorni non sono, sono sempre meno chiari. Lo dico per rispetto dell'intelligenza di tutti. E lo dico non per trovare una soluzione, una scorciatoia e per liquidare la questione, ma perché ce la poniamo. Quali sono i tempi? Qual è la legge elettorale che porteremo? Quando? quando saremo liberi di tornare a dare al Paese la possibilità di scegliere. Guardate che questa sospensione della democrazia è un problema di per sé, ma è un problema che può riguardare il partito e il Paese. Noi siamo generosi, noi siamo responsabili. Noi abbiamo rinunciato a una porzione notevole del nostro consenso elettorale, pure troppo per stare al Governo con Mario Monti. E adesso stiamo rinunciando come dire, alla comprensibilità delle nostre posizioni per sostenere questa stabilità di cui però riconosciamo tutti i limiti ad ogni dichiarazione. Allora io mi chiedo e vi chiedo, riusciamo a stabilire un percorso più breve, più concreto? Perché temo che questo logoramento riguardi anche il Paese. Pensate alla discussione sull'Imu e sull'uguaglianza. Io anche in questo caso capisco le difficoltà, però se ci battiamo per l'uguaglianza non possiamo fare cose che aumentano la disuguaglianza. La dico con una banalità, però altrimenti non ci capiamo. Se c'è un problema di conti pubblici, dobbiamo essere i primi a riconoscerlo a declinarlo con precisione. Non possiamo fare promesse che la settimana dopo vengono smentite. Se c'è un problema di disponibilità, assumiamolo, diciamo la verità. Noi siamo quelli che la verità la devono dire, al di là di ogni tattica, al di là di ogni retropensiero di retroscena. E credo che lo dobbiamo fare fin da ora, perché il futuro guardate, si costruisce oggi e in realtà, come per riprendere la citazione di qui sopra, è un po' già passato quel futuro, perché io vorrei ricordarvi che questa disaffezione verso il voto si è manifestata già a febbraio. Un elettore democratico su tre, immaginate qui dentro in questa platea, ha votato per qualcun altro e non è andato a votare, uno su tre sono proporzioni incredibili e allora io dico anche di questo dobbiamo parlare, dobbiamo parlarne con chiarezza, dobbiamo fare lo stesso lavoro sul partito. Io vorrei un partito che rispettasse di più, non lo dico per criticare nessuno, non mi interessa essere contro qualcuno in questo congresso, parliamo del futuro delle cose che possiamo fare insieme. Però vorrei un partito che in una discussione come quella di oggi la prepara anche a favore dei suoi elettori, che mette tutti nelle condizioni di capirla qualche giorno prima di arrivare qui e leggere le cose risolte nella notte. Che se c'è una discussione nel Paese, come ci hanno richiamato a fare quasi tutti nei loro documenti quest'estate, da Fabrizio Barca a Goffredo Bettini, consente una svolta deliberante, consente che siano i nostri elettori, i nostri iscritti soprattutto, ci chiedono a cosa serve la tessera, consentano a loro di decidere la linea del partito insieme a noi. Guardate che questo è il cambiamento che ci viene richiesto nella rappresentanza, nella cultura, nella cura della democrazia. E chi, lo vuole, chi volete che lo faccia questo lavoro se non il nostro partito? Perché gli altri la risolvono alla svelta, cambiano la sede, la inaugurano in una piazza piuttosto che in un'altra, ma se noi siamo un partito nel 2013, questo lavoro dobbiamo fare e dobbiamo far emergere tutto quello che nel Paese si muove, non solo dentro di noi, ma nelle nostre vicinanze, sulla soglia di un movimento progressista che questo Paese lo attraversa da anni e che noi stentiamo spesso a riconoscere. Questa per me è l'idea di partito, di un partito ospitale, razionale e comprensibile, che organizza il dibattito, che dice le cose per quello che sono e qui gli esempi si possono sprecare. Però dobbiamo impegnarci su questa strada. E allora io vorrei darvi un messaggio anche rispetto ai nostri interlocutori. Prima sentivo Franco Marini parlare in modo molto corrivo della sinistra. Io vorrei che noi la sinistra la rappresentassimo. Io vorrei che il rapporto con SEL fosse una questione di questo congresso, magari per fare quell'unico soggetto politico di cui qui dentro sentivo dire, prima delle elezioni, che avremmo voluto come dire, costruirlo. Vorrei che parlassimo con un po' più di rispetto di chi critica o di chi dissente, perché nella società italiana rischia di essere la maggioranza. Pensate un po'. Allora, come accorciamo con la resistenza della politica del Palazzo o apriamo una riflessione senza fare sconti a nessuno? Perché, guardate, io ne ho sentite tante, e le capisco tutte, però se non prendiamo più i voti degli operai forse non è una grande idea andare alla Corte di Marchionne lo dico con una banalità ma ci siamo capiti se vogliamo recuperare i movimenti il referendum dell'acqua, noi che siamo al governo, dovremmo tradurre in iniziativa istituzionale e politica, non il contrario. Se parliamo di conflitto di interessi, ad esempio, che è uno dei temi che nella storia delle delusioni del centro-sinistra è più citato, nei esami universitari ormai, se parliamo di conflitto di interessi vorrei che riconoscessimo che ce ne abbiamo molti anche noi, non solo Berlusconi, e che la normativa serve come misura liberale, non perché è una strana idea ideologica. Se parliamo di tante questioni che riguardano la modernità, fatemelo dire, non cerchiamola a destra per una volta, cerchiamola dentro di noi, dentro la possibilità di ripresentare un percorso che parli di cose concrete, di cose possibili. Ecco, se c'è uno slogan che non mi è piaciuto per niente in questi mesi è l'idea che non ci siano alternative. Noi dobbiamo essere l'alternativa, noi dobbiamo essere la possibilità, noi dobbiamo essere il cambiamento. Allora per fare tutto questo io credo che il congresso debba essere fatto e sono felice di una cosa soprattutto, che ci sia uno spirito di libertà, fatemelo dire, che i congressi locali tutti lo dicono e speriamo che tutti lo facciano siano scelte le persone migliori, non quelle fedeli a questo o a quello, e che insieme si faccia un dibattito che non necessariamente lo dice un candidato autolesionista che non necessariamente siano collegate alle maledette filiere come le chiamiamo noi, senza renderci conto che hanno un sapore, come dire, anche questo un po' funebre. Noi dobbiamo fare un dibattito che promuova in tutte le città, delle città possibili, come il nostro partito a livello locale, che promuova uno spirito di confronto e di dibattito, perché è questo spirito che dobbiamo recuperare, quello di rispettare le posizioni diverse, di discutere e anche di batterci con determinazione per affermarle, altrimenti è un dibattito un po' ipocrita, di cui sono il primo a dispiacere. Ultimissima cosa, ho sentito parlare molto di pacificazione, di concordia, anche della concordia, però cerchiamo di capire... Se non è stata anche la nostra subalternità in questi anni sulle grandi questioni ad averci portato su una, uno scoglio, in un cul de sac, cerchiamo di capire se alcune battaglie che avremmo potuto fare le avremmo dovute fare, se alcune partite politiche di rinnovamento della forma del partito ma anche della proposta al Paese non siano state troppo tr trascurate, perché altrimenti è un dibattito che non mi vedrà tra i protagonisti nel dar la colpa a questo o a quello non è il nostro obiettivo il nostro obiettivo è cercare di capire qual è la soluzione se la troviamo insieme in un grande partito di un milione di iscritti non di 250.000 e lo chiedo fin d'ora a quelli che sono a casa iscrivetevi non, non, non perdete l'occasione perché questa volta facciamo un congresso sul serio lo facciamo confrontando ipotesi diverse un partito così grande un partito democratico e razionale credo che sia la risposta più bella che possiamo dare al futuro non solo nostro perché anche su questo dibattito, e finisco con una nota più lieve, ma non siamo più giovani, anche con Renzi, siamo del 75, solo nel PD, caro Epifani, sei giovane fino a 65 anni. Con la riforma Fornero hanno aumentato, per cui possiamo essere tutti giovani per sempre. I giovani veri sono quelli che hanno vent'anni, che ci guardano con gli occhi di fuori, che non capiscono cosa diciamo, quali sono le cose per cui diamo... E non è un'esagerazione, diamo la nostra vita, il nostro impegno, le nostre serate, è questo che dobbiamo riconoscere. Ne avremo trovate cinque, dieci di cose così, vinceremo le elezioni e cambieremo il Paese, perché le due cose, leader, partito, proposta politica, anzi sono tre, devono andare sempre insieme. Per cui buon congresso e finalmente, fatemelo dire.